Salve e bentrovati alle previsioni del tempo di martedì 28 luglio 2020, giornata proveniente dalla stasi di pressione stabilitasi nel centro del mar Mediterraneo. La previsione iniziale è pertanto segnata dal bel tempo imperante sull'intera penisola, sebbene si attenda il valico d'alta quota verso l'interno lombardo-piemontese ed allineato alla Liguria in adiacenza appenninica, situazione analoga nel Tirolo orientale, la quale, sospinta dalle nubi occidentali e dalle pomeridiane brezze adriatiche, è prevista in congiunzione verso il centro dell'area continentale, anche in forma di probabile piovosità sul Trentino mediano. Si rileva inoltre la possibilità di foschia in entrata nell'arco calabro-tirenico, ricevente aria sulla diagonale del vento di Libeccio, in salita comune a tutte le sponde tireniche esposte anche solamente in parte al mezzogiorno costiero. Variabile incidenza in ogni altra regione, eccetto la discesa del maestrale sulla diagonale pugliese, le cui acque, compreso l'intero ionio, si prevedono in sostenuto movimento, differentemente dai rimanenti settori, eccetto il canale sardo, in lieve attività prevista. Temperature massime in variabilità tendente all'ascesa, contenuta entro i 35 gradi centigradi tendenza inversa invece in relazione al rapporto delle temperature minime con forti decrementi registrati nei capiluoghi dell'Appennino centrale. Con questo si saluta, augurando buona giornata.